Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte. Siamo in compagnia di Bart, ciao, e oggi vedremo una canzone bellissima di Rain. Mr. Rain, che super è Supereroe, quella di Sanremo 2023. Esatto Dopo la sigla. Ah, ah, canta, canta, canta! Ah, cantare in ah, libertà! Canta, canta. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi all'inizio che sono La minore. Quindi questo è il Do to, to, to, to, to, to, to, to, La Do Mi. Poi avremo il Fa maggiore, andiamo indietro La Sol Fa. Fa la Do, forma di Fa maggiore, poi andiamo ancora indietro e arriviamo al Do maggiore che tutti conosciamo Do Mi Sol ed infine il mi maggiore mi sol diesis si questa canzone in realtà è un mezzo tono più alta quindi si bemolle minore però per semplificare abbiamo fatto in la minore in modo che può essere più fruibile per tutti quelli che sono all'inizio e la canzone comincia così Primo uomo sulla luna perché da fuori non si vede quante volte pianto si nasce sole e si muore nel cuore di qualcun altro Siamo angeli con un'ala soltanto riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro Ok poi arriviamo al ritornello dove si aggiungerà un solo accordo quindi anziché il mi maggiore si farà il sol maggiore quindi sol si re e fa così camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani supereroi Poi la canzone riprenderà con la strofa e si arriverà fino a una parte quindi sempre uguale. Si arriverà a una parte dove c'è un accordo in più che è il Re minore. Quindi Re Fa La. Re minore. Il resto degli accordi resta uguale fino alla fine, non cambieranno più. Quindi vi facciamo sentire questa parte oh, vento come dentro gli uragani, supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me, supereroi solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo, mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tua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 Inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è una puntata che ho fatto dove spiega come poterlo fare, quindi vi lascerò il link in descrizione, guardatela e capite come poter fare, ok? Ciao ragazzi, alla prossima.